me lo avete chiesto in tantissime e finalmente eccolo qua il video su come realizzare la bambola Sarà un video diviso in varie parti, per cui avremo un appuntamento settimanale e eh, vedremo passo passo come realizzare una bambola. Ho preferito dividere il video prima di tutto per non avere un video lungo 7 ore, ma poi perché voglio soffermarmi sulle varie parti del corpo in maniera che eh, possiate poi capire bene com'è il procedimento e poter realizzare voi stesse le vostre bambole, perché non è difficile, però ci voglio... Un po' di accortezza, eh, io ho deciso di partire dal corpo che è la parte eh, base della nostra bambola. Quindi oggi vediamo come costruire il corpo di una bambola. Il cartamodello su cui io mi sono basata lo trovate sul mio sito, vi lascio il link nell'info box. È il cartamodello della bambola stella cosa andiamo a fare innanzitutto va detto che bisogna utilizzare una stoffa di cotone io ho utilizzato questo cotone panna è una stoffa di Ikea eh, di facile reperibilità e a basso costo perché costa un 3-4 euro al metro non di più eh, è un cotone 100% quindi non elastico ed è quello che io vi suggerisco di utilizzare per il corpo delle vostre bamboline non utilizzate il bianco perché sennò sarebbero dei cadaveri, il panna va più che bene, eh, il cotone è più facile da gestire sotto macchina perché in presenza di parti curve, come in questo caso ce ne sono diverse, è più facile da gestire, quindi no jersey, no maglina, solo cotone 100%. Andiamo a stampare, scaricare, stampare il cartamodello. Io con la friction ho riportato i vari pezzi del mio cartamodello sulla stoffa e ho provveduto a spillettare, come dico io, le varie parti in modo che la stoffa non si sposta quando andiamo sotto macchina. Adesso andiamo a cucire. Ah, importante, stavo dimenticando, nel cartamodello ci sono delle linee tratteggiate come queste, riportatele e eh, sono, eh, vi indicano che queste parti vanno lasciate aperte quindi non vanno cucite andiamo sotto macchina e iniziamo a, a, a cucire le varie parti ricordandoci di lasciare le aperture come vi ho detto in precedenza perché sono quelle che ci serviranno per risvoltare il lavoro ma anche per imbottirlo vi ricordate come si cuciono le parti curve? Ve l'ho fatto vedere in tantissimi video, ma ne approfitto per rifarvelo vedere. Innanzitutto procedete piano piano. Al momento della curvatura iniziate a spostare la, la vostra stoffa e quando arrivate su una strettoia come questa rallentate, fermate la vostro, il vostro ago, lasciate l'ago inserito nella stoffa, alzate il piedino, ruotate mettete la stoffa a vostro favore e continuate a cucire. In questa maniera cucirete delle curve perfette. Vi suggerisco di andare piano soprattutto se siete principianti perché è un pochino più facile da gestire eh, la cucitura. Questo consiglio vale per tutte le altre parti del corpo. Qui vado un pochino più veloce perché tutto quello che avevo da dirvi su questo tipo di cucitura ve l'ho detto prima. Come detto ricordatevi di lasciare le aperture. Adesso andiamo a togliere gli spilli che non ci servono più e eh, andiamo a ritagliare i vari pezzi eh, della nostra bambolina. Quindi andiamo a prendere la forbice dentellata, ma se non l'avete, state tranquilli, utilizzate pure la forbice che avete. L'importante è che tagli molto bene. E a mezzo centimetro dal bordo, stando attenti a non tagliare le cuciture, andate a ritagliare la stoffa. Vedete, io mi avvicino molto a quello che è il mio disegno andate a ritagliare, ricordatevi però il margine di cucitura perché altrimenti vi si disfa tutto il lavoro e ritagliate tutti i pezzi, poi con una forbice normale andiamo a fare sulle linee curve più strette i vari tagli, i soliti tagli che vi faccio vedere vi ho sempre fatto vedere eh, negli altri video, quindi io che ho usato la forbice dentellata li farò qua ai lati del collo se non avete questo tipo di forbice invece a voi toccherà andare a tagliare proprio su tutta la linea curva quindi anche in questa zona qua dovrete andare a dicare questi taglietti ve li faccio vedere avvicinatevi alla cucitura ma state attenti a non tagliarla perché altrimenti vi si apre ciò che avete fatto qui io andrò a tagliare il collo del piede nel senso da fare i soliti tagli eh, come vi ho fatto vedere prima vicini alla cucitura e come vi ho detto se non avete la forbice che ho usato io dovrete farlo per tutto l'arco del piede a me basterà solo qualche taglietto qua e là, giusto per agevolare la stoffa al momento del risvolto. Io eh, qui vi indico, vedete, io taglio proprio in questa zona qua vicino alla cucitura, non vado a tagliare la cucitura perché altrimenti mi si apre quando vado ad imbottire e mi esce tutta l'imbottitura. Per quanto riguarda le braccia, il punto focale importante dove fare attenzione è questo qui, ovvero il punto del pollice, della manina. Andate a praticare un taglio in obliquo, come ho fatto io, vicinissimo alla cucitura. Questo farà sì che, una volta risvoltata la stoffa, si crea l'ansa per il pollice. Se eh, non avete la forbice dentellata, anche qua dovete farvi tutti i taglietti adesso io uso una bacchettina tipo questa è di prima, serve per risvoltare i tubolari però va bene qualsiasi cosa, risvolta tubolari, la bacchetta, il bordo di un pennello, una penna, quello che volete io uso questo attrezzino perché è molto semplice e rapido, quindi come vedete io lo inserisco, risvolto e via si, si svolta facilmente andate a tirar fuori tutte le cuciture e delicatamente con la punta della bacchetta andate a proprio tirare bene le cuciture. Nel punto del pollice state molto attenti, perché ovviamente si può furare. Quindi andate con estrema delicatezza, però al contempo dovete tirar fuori tutta la stoffa come ho fatto io qui in questo caso. Questa operazione va ripetuta su tutte le varie parti del corpo. Una volta girato tutto quanto, <ride> invece sono diventata super veloce una volta girato tutto quanto dobbiamo andare a stirare bene i nostri pezzi e adesso siamo pronti per l'imbottitura io uso la mia solita pinzona come sapete è una pinza per girare la carne quindi una pinza che trovate in tutti i supermercati nel reparto cucina e con l'imbottitura vado a riempire la cosa fondamentale è che voi non mettiate tutto il blocco ma facciate dei ciuffetti di imbottitura come ho fatto io e andate a spingere bene in questo caso il collo eh, in, dovete imbottire benissimo non finirò mai di dirvelo ve lo dico sempre in tutti i video imbottite stra bene la bambolina deve essere dura dovete far fatica a, a schiacciare e a pizzicare la parte del collo perché, perché dovrà sorreggere la testa quindi è fondamentale che voi andate a riempire proprio molto bene questa parte, proprio deve essere dura, dura, dura, dura, un po' come avevamo visto nel video delle faccine, quindi armatevi di pazienza, e spingete bene, bene, bene la vostra imbottitura, non risparmiate proprio sull'imbottitura, perché è fondamentale, ovviamente è un po' come le, sono un po come le fondamenta di un palazzo, no? se eh, fondamenta, andiamo a risparmio con i materiali e le facciamo male la casa si affossa e non sta su lo stesso è la nostra bambola se il torso non lo andiamo a riempire più che bene la parte del collo non andiamo a rinforzarla e a riempirla più che bene quando noi andremo ad applicare la testa poveretta, sta povera bambola avrà la testa a penzoloni, un po' tipo Maria Antonietta quindi eviterei questa cosa quindi fondamentale riempite benissimo questa parte proprio deve essere in marmorea vi dovete armare un pochino di pazienza perché ovviamente eh, pezzettino dopo pezzettino dovete infilare tutta l'imbutitura adesso dobbiamo andare a chiudere, una volta che abbiamo imbottito bene andiamo a fare una filza alla base della nostra eh, bambolina e andiamo a chiudere creando questa sorta di pera, io sono andata veloce perché anche la filza ve l'ho fatta vedere tante volte quindi prendete il bordo e non fate altro che infilare e sfilare l'ago e eh, andare a cucire alla bella e meglio e chiudere il buco adesso andiamo a, a riempire nella stessa maniera la gamba avendo cura di lasciare un dito di spazio nella parte finale quindi arrivate fino qua a imbottire questo perché poi ci servirà eh, per eh, attaccare la gamba al corpo quindi sempre con pazienza imbottite come se non ci fosse un domani Adesso una valida alternativa, eh, se non volete usare il filo di ferro per muovere le gambe, è quella di riempire metà gamba e fare una cucitura qua per fare sì che lei possa stare seduta. Eh, questo è un metodo che viene utilizzato da Tilda. Noi invece oggi andremo a utilizzare il filo di ferro che permette di poter decidere in quale maniera piegare la gamba, quindi se stare in piedi oppure a cavalare le gambe. Come si fa? Tagliamo un pezzo di filo di ferro lungo quanto la nostra gamba. Andiamo a fare un anellino con la pinza in questa maniera e semplicemente andiamo poi a infilarlo nella nostra gamba. Quindi creiamo l'anellino, prendiamo la nostra gambetta e il concetto è proprio quello di metterlo sulla cucitura retrostante. Per agevolare questo riprendiamo le nostre super pinze e andiamo a crearci il cammino per poter infilare il nostro filo di ferro. Quindi spingete, spingete bene, rusate bene e poi successivamente dalla parte dell'anellino andate a infilare eh, proprio a filo della cucitura la vostra, eh, il vostro filo di ferro. Tentate di raddrizzare, non fate come ho fatto io, ma raddrizzate il ferro prima di infilarlo. Se avete imbottito bene la, la gamba, farete un pochino di fatica, però insomma poi si sistema. Una volta infilato il filo di ferro, eh, magari riempite ancora un pochino la gamba, Se, eh, come nel mio caso, se siete state troppo sotto e eh, andate a tagliare l'eccesso di filo di ferro, Andiamo a tagliare l'eccesso di filo di ferro e a ricreare un altro anellino, perché? Perché altrimenti si forerebbe la stoffa, in questa maniera creando un altro anellino, un altro, eh, sì, un altro anellino eh, andiamo a evitare che si sforacchi la stoffa. Ed ecco fatto, la nostra gamba è a posto, non ci servirà altro che mettere un goccio di colla caldo in questa maniera, andare a chiudere così e poi incollarlo al nostro corpo. Lo stesso procedimento dovete farlo sull'altra gamba, adesso lei potrà eh, piegare eh, come vuole le sue gambette, qui vedete avete l'anellino, eh, non so se si vede dal video, e, e niente, abbiamo dato una struttura alle gambe della nostra bambola. Il procedimento è lo stesso anche per le braccine, quindi andiamo a imbottire bene, come vi ho spiegato in precedenza, dopodiché prendiamo il nostro filo di ferro a misura del braccio andiamo a tagliarlo andiamo a creare l'anellino esattamente come prima la nostra mitica pinzetta scusate ogni tanto vado fuori, fuori asse ci facciamo spazio dove all'interno, perché potremmo metterlo anche sul bordo della cucitura, ma verrebbe in naturale, eh, lo andiamo a mettere invece all'interno del braccio, quindi andiamo a creare il nostro spazio con eh, la nostra pinza come abbiamo fatto prima, infiliamo il nostro filo di ferro a metà del braccino e voilà, il gioco è fatto come prima, adesso lei potrà piegare anche il, il braccino, come prima andiamo a tagliare l'eccesso se ne abbiamo fatto troppo o a creare eh, un altro anellino in modo che eh, non si sforacchi la stoffa, anche qui lo stesso procedimento va eseguito sull'altro braccio E anche qui dopo metteremo un goccino di colla e vi farò vedere in un altro video come sistemeremo le braccia. Perché le braccia andranno attaccate in uno step successivo. Adesso riprendiamo le nostre gambe e andiamo a incollarle sulla nostra pera qua, usando la colla a caldo quindi come vi ho detto prima andremo a chiudere questa parte e applicarla in questa maniera sulla nostra pera questo è un modo anche per chiudere e affrancare il sederotto della nostra bambolina in modo che non perda bottitura. allora come vi ho detto prima le braccia eh, le mettiamo da parte perché lo vedremo in un altro video eh, in quanto eh, appunto andranno insieme al vestito, quindi le applicheremo in un secondo momento prendiamo quindi, le mettiamo da parte, mi raccomando non fate come me eh, perché se no ve le perdete, <ride> mettetele in un posto dove non si possano perdere come, come potete vedere adesso noi possiamo eh, piegarle nella maniera che più ci piace ok, e eh, sicuramente messe così all'interno stanno meglio adesso prendiamo le nostre gambette andiamo a scaldare la colla a caldo e non fate casini come faccio sempre io perché io faccio sempre un gran casino con la colla a caldo andiamo a metterla in questo punto quindi una volta che è calda riempiamo la nostra gamba di colla e con le pinzettone per non lasciarci le dita come faccio sempre io, che faccio la stoica, con le pinzettone andiamo a schiacciare, in questo modo almeno non vi scottate. Mi raccomando state sempre attente perché le vesciche da colla a caldo sono davvero dolorose, io ne so qualcosa. Ci lascio sempre almeno un paio di dita nei miei lavori. Come vedete la cucitura della nostra gamba rimane nel mezzo. La stessa cosa andiamo a farla sull'altra gamba, quindi apriamo bene il nostro buchino, andiamo a mettere la colla a caldo, E con il super pizzettone, andiamo a chiudere la nostra gamba. Perfetto. Adesso schiacciate bene con le pinze in modo da chiudere, se non avete le pinze, usate le forbici adesso andiamo a incollare eh, il corpo quindi prendiamo un barattolo stretto e ci infiliamo la nostra pera eh, sistematela se eh, come nel mio caso era un po spostato il baricentro e andatela a infilare in questa maniera dopodiché non dovremo fare altro che attaccare le gambette con la colla caldo in questa maniera al culotto della nostra bambola mi raccomando vanno messe pari non così e neanche così pari almeno per quello che è possibile poi è ovvio che eh, essendo fatto a mano non è perfettissimo andiamo dunque a mettere un goccio di colla qui e andiamo a schiacciare in questo punto con le pinze, con le forbici con quello che volete proprio schiacciate Quando la colla si solidifica, quindi qualche secondo che la colla si solidifica, andiamo, passiamo sull'altra gamba. Andiamo a rischiacciare. Fate attenzione, non fate come me, che la prima volta che ho fatto la bambola, sono andata super veloce e poi mi sono accorta che ho incollato un piede in su e un piede in giù. State attenti a quello che fate. Io ho sempre la testa tra le nuvole. <ride> quindi una volta che eh, si è solidificata la colla andiamo a fissare le gambette nel frattempo la nostra bambolina è diventata un po' lo voodoo una bambolina voodoo eh, adesso dobbiamo andare a sistemare e francare bene le gambe quindi andiamo a mettere un goccino di colla in questo punto riprendiamo la nostra colla a caldo e nel buco che eh, troviamo qua nell'insenatura andiamo a metterne un goccino proprio per fissare la gamba anche qui con la prima cosa che ci capita in mano andiamo a schiacciare bene lo stesso lavoro lo facciamo dall'altro lato e voilà schiacciate bene aspettate un momento che si fissano per bene dopodiché potete girarla io tolgo gli spilli perché l'ho messa nel barattolo degli spilli e voilà se come me in questo caso vedete che la gambina di destra si muove un pochino non è proprio ben fissa aggiungete ancora un goccino di colla ecco adesso abbiamo questa sorta di pulaster, le braccia andranno poi attaccate qui dietro però come vi dicevo le vediamo in un secondo momento perché eh, dobbiamo andare a fare quello che è il vestito e le maniche e le attaccheremo con le maniche e questo è praticamente la base della nostra bambolina io eh, vi rimando al prossimo video dove vedremo come fare la faccina della bambola riprenderemo quel video che eh, avevo già fatto però lo rifaremo insieme vi faccio vedere la faccina come cucirla come dipingere gli occhietti e come fare la pettinatura al prossimo video vi mando un bacione e ciao